Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsa alle noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono grigli di noci, aglio senza anima, parmigiano, mollica di pane, olio, latte, maggiorana, prezzemolo, basilico e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo la mollica di pane a bagno nel latte. Mettiamo nel boccale le noci, l'aglio senza anima, la maggiorana, il prezzemolo e il basilico, e il parmigiano. E facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. <ride> Continuiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il pane ammollato nel latte. L'olio. E il sale. E azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 6 riunire sul fondo del boccale e tritare ancora per 20 secondi a velocità 7 la salsa è pronta trasferiamola in un contenitore salsa alle noci si conserva in frigo per 2-3 giorni, ideale da splammare su costini o per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta!